Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio della prima stagione di minecraft ita andiamo, sì, andiamo subito, a vedere senza perderci d'animo cosa succede, cosa succede, dove siamo Siamo qua nel voyager, ender Come vediamo siamo qua, alla mia bellissima farm di enderman che massacriamo con, con i gli... colpi e oggi, eh, siccome, vi dico solo un tempo fa, volevo provare l'elitra e quindi diciamo con la creative me ne, me ne ero presa una <ride> anche là, eh, non la, la Allora oggi andremo a caccia dell'elitra con l'elitra Quindi, pronti? Void! Ok, allora io direi Prendiamoci Prima queste robe qua che non ho la più pallida idea di cosa sia. <ride> allora, questi qui sono i portali di ritorno. Che a quanto ho capito ce ne sono un po' ogni tanto. Un po' ogni, ogni tanto e ogni tot di distanza ci sono i portali e di ritorno. Ogni di di, di cosa di distanza ci cioè abbiamo Di questi portali di ritorno? Perché non me ne dà? Cos'è che buttiamo via? Buttiamo via un occhio di ragno. Ma fa stesso. Ok. Come si fa? Allora dobbiamo trovare noi, dobbiamo viaggiare, no? Abbiamo solo 19 razzi e dobbiamo viaggiare e andare in cerca de... di un vascello con le litra. Un... Quindi pronti, speriamo di non morire in the void. Con le litra andiamo, de... andiamo in cerca di andare in cerca di un adesso non mi ricordo come si chiama, È una costruzione nel, nel void. Cioè, siamo troppo veloci E non carica Abbastanza rapidamente Che belle queste piattaforme Sempre costruirci qualcosa Dobbiamo evitare di schiantarci 5 <ride> Eccola te la Allora siccome noi dobbiamo Vediamo di atterrare non Senza non una nave. romperci una gamba E quella lì cos'è il studio di ritorno? Guarda a sinistra Beh, ci sarà. Eh, ok. Ok, allora, adesso ci serve... Ah, oh, non c'è l'Elytra. Arco. Con infinità. E, ok, ci siamo. Perché ci sono delle cose chiamate shulker. Che ci faranno fluttuare e noi dovremo massacrarli. Aspettate che... Mi sono accorto adesso che non c'è il rumore. È bello sentirli perire. Arre. Eccoli qua. E... Mori, mori, mori. Mori. Volevi, eh. Sei teletrasportato. Eh, eh. Non ti fa quella quello. Questo mi fa. Ti fa fluttuare. Eh. Sì. E basta. E mori. Via. Sì, eh. E mori. Uno shulker. Uno shulker. Cosa stai volando? Sto volando. Sto volando ma io voglio che finisca l'effetto, io voglio prendere, ok 9 ricette ceste sboccate allora cosa fa lo shaker no? praticamente eh, ti ampia eh, le cose delle ceste allora quanto ho capito eeeh eeeh manca di rivitali My shot! Ma prenditi il no? Non te la droppa. No. Eh, perché non l'ho colpito con la spada. La mia spada c'ha looting, quindi mi droppano. Ok, adesso vediamo le mie abilità da parkour, eh? Che <ride> non so se ti ricordi. Sì. Ma questo è anche un parkour semplice, guarda, guarda che bravo che sono. Bene, okay. cagata, sono messo a scala. Scommettiamo che riesco a cadere. Allora, a quanto ho capito, in alcuni punti e cazzo, ti mirano bene. ci, ci sono delle ceste anche? Li chiamava Si, sì, ci sono delle ceste tipo con roba ro di diamante in c'è. Eeeh, sono ovunque. Sono ovunque. Cesto. Sono ovunque. One shot. Si, che che sì, ma io non voglio Devo andare. Dai, ya, non eh, niente. Eh, Dai, cioè beh non ti fa neanche danno per cui chi si ne Sì, perché. Cioè, aspetta, che se faccio.. Sì, cioè, nel senso potrebbe ucciderti se non serve, però. Allora, vogliamo scendere. Adesso dobbiamo one shotare. E mari. Stai colpendo lo scudo. Penso se tu più debole. Ma dove si? Eeeh, ci hai trovato? E ha pigliato colpito titolo... lui. Aia! Dov'è che? Ma te, dove? Cioè, è non è la mia Vediamo. Cioè, poi puoi fatto tutto volando... È stato utile. Eh. Sì. Figata. Allora. One shot. Eh. Perché non. Perché non one shot più? Non one shot più! Eh che cavolo! Sì ma scusami È morto Fatemi scendere Voglio scendere Cazzo ma continua a volare no no, no no no no no Voglio scendere lì, il tuo, Va su di lì Aspetta aspetta oh, Che mira oh, oh. <ride> Allora lo sfruttiamo e saliamo No scusami <ride> Non è utile un cazzo Allora hanno anche se... il teletrasporto ah. A farlo a un po' di cose Sì adesso sono troppi oh, eh. sì, mamma, non oh. sì sono buoni sempre mi stanno sciottando Eccole c'è sto con le ceste eh, adesso però scusa adesso volete anche non ma fanno male eh sì. Ah, ma un minimo sì, te lo fanno e voglio... mezzo cuore hanno più benefici apriti sesamo ma non è giusto ok Poi uno Apriti! Olla! Oh, Vediamo cosa c'è nelle cesto, no? Roba no. Che è, roba che ma chi è che mi ha colpito? Da dove vedo? Io non lo vedo, anche lì. Boh, vabbè E la madonna! Maledizione della scomparsa che spiega! Ecco lì resta. Allora facciamo così! Allora, facciamo degli scambi equi Allora, io... Insomma, del carbone <ride> Ecco Che cazzo è quello in nederi? È vero Aspetta, proviamo a vedere Ah Sono fregato da che? Perché mi serve un... Mi serve della legna Che schifo Che tristezza mi serve della legna per farmi una crafting table Cioè, com'è possibile? Se avevo, vedi, se avevo... Non hai mai preso del ferro <ride> Nuove ricette sbloccate del ferro C'è qualcosa di strano Guarda quello qui su Efficienza e distruttività Gli smeraldi Gli lasciamo giù, cosa gli lasciamo giù? L'uovo, è uno scambio molto ecco. equo Protezione Oh, no, non c'è quelli con... Così gli lascio, gli lascio giù lacciarino che tanto fa stesso... Boh. Manca, poi... manca gli stivali. Non li hai presi. Sì, c'è manca... solo uno. Ma che no? Sì, che no, gli stivali. Vedi il tetto? Ecco la barca! Oh, la barca! La barca! Allora, vediamo di morire adesso. Eh, ma è giusto! Ma non è giusto questo! Beh, anche te la mano! Ma che si cade da lì, in culo. Se cade da lì si culo! Eh, ma vola! Entra dentro! Ah! Ah! Ah! dai! <ride> una salvezza! Buttati con l'elitra! No, semplicemente fai così. <ride> non ci avevo pensato! Però la barca è già salpata. Ma... Cioè, si muove, no? No, ma dovrebbe essere lì attaccata la barca, non là. Eh, beh, arrivaci, arrivaci in volo. Aspetta che se no mi schianta. è una, eh... una, una bella combo elitra più uh siamo saldi la protezione salute istantanea okay. Okay, salute istantanea 2 allora addirittura c'è un sugar la okay. protezione dell'elitra vai ender ma ce ancora corretta ha ho, ho voluto morire o no? ah ok oh perché c'è dell'ossidiana? intanto abbiamo 30 metri di ferro una pala una pala con efficienza 4 braghe altro ferro adesso prendi l'oro e nuove ricette sbloccate fammi capire no l'oro no allora non ho bisogno perché per... ho una barca scusa fagli lo scambio mette che la barca lì il prossimo che arriva se trova una barca Sì, dai allora questa è la fonte ce l'ho fatta una barca vabbè non che neanche acqua ecco. ci assomiglia a un'elitra però dai si sì. lo scambio questo qua è scambio eco sì, allora adesso Adesso suicidiamoci no aspetta, non abbiamo finito. Ci abbiamo le, la testa del drago da prendere. Dov'è? Qua sotto, teoricamente. Eccola lì. Allora, dobbiamo prima accoppare lo shulker. tanto nasconderti No tu ah, vabbè io continuo lì sì, se non si spawnano endermite sì, è vera one shot eh sì grazie Se sì, no. no ok Dov'è lo shulker? Ah, è qua dietro! Qua dietro l'infame! Aspetta che, aspetta che lo shottiamo Aspetta, Gli facciamo uno scherzetto, guarda! Oh cazzo! Sto morendo, sto morendo, sto morendo, sto morendo, sto morendo, sto morendo! Oddio, stavo per morire! Ah, eccolo qua, dov'è? No, sei teletrasportato, infame Vabbè, te, te ti teletrasporti? Io vuoi infame? No! Ho finito le frecce! L'arco è inutile adesso Adesso che c'è un buco libero posso prendermi le... la pozione qua. <ride> Progresso distilleria artigianale. Progresso compiuto. Guarda, gli lasciamo la terra. No, non posso lasciargliela. Oh. Ho lanciato l'ultimo razzo. Ah, facciamo così. <ride> Perché non me lo fa prendere? Non me lo fa aprire? Eccolo Ah, perché non posso. Allora, ci pre... per chiudere l'episodio ci prendiamo la famosa testa del drago. Aspetta. Ok, allora dobbiamo trovare un modo. Io ho sette di questi. Ma chi se frega delle torce? Tanto me le, me le rifaccio le torce. la nostra missione che è riuscire ad andare a prendere la nostra bellissima testolina del drago che poi se gli mettiamo della redstone sotto quella lì si muove pure ah si sì, ho visto che bellissima cioè allora, facciamo la protezione di sicurezza che non si sa mai eh, abbiamo sconfitto il drago e non vogliamo portare a casa un trofeo eh usami se cadessi da qua sarei morto Perché mi sa che l'elitra senza razzetti non funziona e speriamo che vada bene pronti? 3 potete chiudiamo anche qua che non si sa mai 3, 2, 1 Ho grande Allora cosa buttiamo via? Buttiamo via... Sbarre le accumuli Che disgrazia oh, Ok E guardate cosa facciamo adesso Tananana Mezzo infarto Ok ragazzi <ride> Oddio è troppo figo raga Oddio è una groma Ma mm, è fighissimo Allora ragazzi Io vi saluto Per questo episodio è tutto Abbiamo trovato Il, il Cosa del void Siamo cioè, sì. sono arrivati i miei Abbiamo trovato il Void e l'Elytra con un aiuto Ciao Ciao Aspetta che stiamo finendo Allora ci salutiamo Abbiamo trovato l'Elytra con, con l'Elytra Utilizzando l'Elytra con l'Elytra Poi abbiamo finito i razzi quindi non so come torneremo a casa allora, Con la nave, con la nave. È, è bello che entri nella nave e c'è una scialuppa. C'è una scialuppa in salvataggio. Abbiamo sostituito le con la barca che è la scialuppa. Poi abbiamo preso un po' di materiale. Abbiamo trovato tante buone cose. E quindi, diciamo, eh, stanno finendo adesso gli effetti. Vabbè, Vi abbiamo preso la testa del drago che ce l'abbiamo adesso e prossimamente andremo continueremo l'esplorazione le, però dell'overworld quindi guarda vale, vale, si apre la bocca quando cammini fantastico ma è bellissimo si apre la bocca mitico comunque abbiamo preso tutto il materiale e ci salutiamo bella ciao